Ciao a Au Lo facciamo, facciamo un video. video No La PlayStation è come un forno <ride> Immagino L'altro poi ci metto ci metto una torta dentro o parte. parte la, parte eh, la sì. torta Si comincia a le... andiamo? Comincia a volare la PlayStation Dove volete andare? Allora. A boschetto. Io sono la corona. boschetto Io non devo dire niente. Io faccio. fatto... va bene. Ho due parole da dire. Andiamo no. a no, boschetto. boschetto. no. Bo il bo no. Okay, boschetto, bobbina. Bobbina, no, Bobbina, bobina. Boschetto bobbina. Okay, bobbina, okay. bobbina. Bobbina, bobbina. Bobbina, bobbina. Bobbina, bobbina. Devo vado con devo parlare da, da, da che È la vostra, è vostra eh. Kebabo, vabbè. Ta. Ta è bravo, è bravo. Hmm, Mi scusi, ma 100 ingoti una mitraglietta blu è un po' un furto, eh. Da, da, burba, burba. che c'è che c'è Grazie, grazie. Non resta, non resta. Adio. Grazie, grazie. Esatemi, state Esatto, state scudini. Restate un attimo, per me. Mi. non mi volete, non mi volete. Raga, mi hanno grappato. Via fuori, fuori, fuori. Via fuori, fuori. Via ah. Le ho aiuto. Ah. Le ho aiuto. Ma chi è? Arriva sono? uno, arriva uno, via via via via via. Fuori, fuori, fuori. Le ho no. le vieni, le vieni. Vieni, vieni. No, sono d'accordo a finito. Adesso no. sì che ho sentito. Qualcosa. Ehi, hey, Riparte. Io no. Tremma tutto il tavolo. C'è un po' in alto, Man, Scondata il tuo. Come ti chiamavi? Io Brando. Ok. Sono amichevoli gli agenti. Sì. No, no c'è uno parte. che ha aperto una cassa. Non lì c'è uno che ha aperto una cassa. Ma dove? Ho visto, ho visto. Perché? E lì c'è Leo. Okay. Aiuto! Sono un ho visto uno che non ha Perché? Perché ha trovato un pizzo con un'arma forte. La che pistoletta? Io... No. Tipo la mitraglietta. Oh, ok, allora sei caso. già molto No, c'è uno. C'è uno. Eh, forse ho fatto Adesso ho trovato una pistola migliore arma che mi posso proteggere Io ho una se... pistoletta anch'io Ho due armi bianche in pratica okay. Anch'io due armi bianche e una no, due Ok sì sì ho preso le armi buone Ho un'arma da Venite scambiare Venite da noi ho una Help me In visita qualcuno cattivo, brutto cattivo. Ah, chi ti ho ucciso. Da dietro. Ah. È uno. Andiamo. Aspetta qua. Ricky. Leo. Leo. È uno. Leo, aspetta. Sì, è da solo. Stai fermo. Aspetta. Obbiate come l'avete fatto Vai, dire? Va bene, io prendo il carro armato. Yeah. Non era l'unico che lo volevi sapere Sì, lo so Va bene. Ma che... Ah, Rambo, che fai? Scusami, rusa Cali mi ha ucciso con... un Prendi tutto, burro, prendi, fai la sprofacciata... prova il suo Bimbo felice? Sì. Occhio. Oh, oh, Anche forte. Ecco quello che mi ha ucciso. Quello che mi ha ucciso. L'ho ucciso. Vai, prendi, fai prendi! Vai. Siamo troppo essa. forti. Siamo dei pro. La safe A me Aspetta Aspetta A Aspetta. Vai sopra vieni sopra ah. Ecco che io. sopra Aspetta me la fai Leo sopra Leo me la fai una sopra A me il taxi. Venite. Avete? Avete. Taxi. Che ha fatto tutto subito. Salite. Salite, salite. Sali Porca ma Abbiamo abbandonato Leo. Stiamo abbandonando il povero Cristo. No, Leo sono per conto suo. ma se Dove sei, Leo? Come? No. Ma lui corre senza di. C'è un altro per conto suo diverso. Ma... Che siamo vivi, io ho una kill Bene, c'è gente dal benzinaio Vediamo benzinario. io ne ho fatte Bene. Zero, vale la benzina Dobbiamo arrivare là Vai Leo, vai aggressivo Leo Bravo Leo Bravo, bravo, bravo. bravo. bravo Leo oh, sì. Vado io Leo oh, il mio autobus brutto, proviamo Ha delle cure di vita Guardi, mi hanno boccato la gomma, Vieni. come usate? Oh, Vieni, un benzinaio, eh, okay. croce via, andiamo. Aspettatemi! Devo prendere una cosa, devo prendere le bacche. Ma dai! Cosa fai? E si, prendi la macchina. Non la posso guidare io. Sali! e io mi diverto. andate per quello vostro. Tanto io no qua. aspetta, Daisy fammi guidare. No no no fidati. Devi essere sicuro con me. ah E sono dietro. Arrivo piano piano. È sicuro non deve, eh. Io. Oh. Ops! No, no, è sbagliato no. Dici? Porca vacca Porca mm. Dici che ho sbagliato Porca vacca Avete Esigi. fatto incazzare sotto no. Eh vi sono so confuso Ah Ah guarda Dobbiamo andare in safe Vero Leo, posso prendermi, Grazie. Non ci sono Vai, Brando. Il bus sali, sali, battaglia. sali. Vai sul bus, salite. sul bus. Salite sul bus. Due bus. Vai, eh? sì. sì eh. Aspetta. No, Aspettami. Brando. Va bene, ci moriamo. Borba, sali, sali, borba. Vai, vai. Vai, vai, vai. Oh. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, Vai, vai. Bulba daur, dalle persone che si sparano. La Sei un dinosauro a giocare. Dai, occhio, oh, Brando: no, no. Bravo. 24, 22, 20, 18, Scappate. 16, 14. Ha ah, finito 12, la benzina. Cazzo, 10, merda. 8, 6, Lama. 4, aiuto, ragazzi. Uh, c'è il no, lama! Dentro... Tieni! tesi C'era gente qua davanti, eh! Questa è Chris! Uccidi il lama! Questa è Chris! Oh no! No, no, no, ah. c'è 16 oh di... di vita! Eh. C'ho 16 di vita! Io ne avevo fra di vita! Grazie! A me mi hanno dato le me Aveva la mia! Quale? che palle! Ho un giochino per te Non è il tempo di giocare Ok io mi sto rifrullando wow. Avete credo che potete morire uno dopo l'altro eh. Io sono la prima Burba Burba è il più buono di tutti praticamente Mi sta no, un per te ah, ah, ho 10 di vita Ah ho cantato un, un po' in giro Svalamente. Un po' intorno Eh che cazzo Burba dai. una cosa eh. Uno Molto Non ho razzi, Due. non ho raggi, non ho raggi. C'è uno Aspetta, resta Vai, Amed è lì Lui Amed fammi Sammy. entrare Non riesco sì. ad entrare Amed è c'è un cugino Vabbè, c'è cugino Vai Amed Se vuoi prendi questo Ora prima. un'altra Resta veloce, resta veloce, resta veloce, qualcuno ha delle Qualcuno ha delle cure veloce, resta veloce, resta veloce, resta veloce, resta veloce, resta veloce, resta veloce, resta veloce, resta veloce, resta veloce, resta veloce, resta veloce, c'è veloce, resta veloce, resta veloce, resta veloce, resta veloce, resta veloce, resta Ok, c'è tanta roba. È... Aspetta. Ho preso una cosa che in realtà do Montaleo. Però io devo Ok, regalo... c'ho quattro scindini. De zitto. E quelli fanno una torre Aspetta, di piso. Tanto ti devo dire una cosa. Vieni. Ho detto che erano lo devo trovare un forti. Aspetta, prendo. Leo. Morto uno in volo! Racco, Leo spara là, Leo spara là! Il caffè, è una scala, se non è una scala io non gli sparo! Leo, ho un bazooka di per te! Non ho hai il meme, ah sì, che lo vorrei! Viola, Potete sparare col bazooka là? Non ce l'ho! Io ce l'ho! Chi ce l'ha? Spara là, col bazooka! Io Chi ce l'ho! Dai, ne ho craccato uno! Spara. Lì, preciso dove ho messo il ping? Dove, dove c'è borba? Prendi! Ha solo un colpo, tu hai il no. Io no. Cioè non lo so. No, Desi, scendi, scendi, Morto. Morto, morto, morto. C'è una corona. Andiamo da loro. Prendo. Teoria finito. Non ci sta riempiendo, da In teoria siamo in finale per dire. Eh. Sì, in teoria. In teoria. Bella. Quattro... C'era uno Oddio. che era nascosto qua. Oddio. No, venite eh, qua, venite qua, venite qua. Coppie, qua. Qua, qua, qua da me. Da qui da me, qui da me. Tu non sì. eh, nascosto col bar. Io venite. Tu non nascosto col bar. Sali, basi, sali, sali. Ma venite giù, no? Vieni, sì. Vai, Dai, dai, eh, sì. da me da me da me. Vai. Io! dai. Vieni, dai. Vieni, Uh, ho fatto okay. un errore? Sì, no adesso si sì. sì. a morire allora, ok mi raga mi sta curando leo morto? e burba 7 migliori ne mi rimane canna. uno e io? Uno! Minchia Sto io? non si userà più Ok, io ho tre armi blu. Siamo uh, siamo in cinque. Io, raga, ho la corona anch'io e ho 15 kg. Io ne ho tre. Non a la mattina? Eh, oggi e mi sa che la, la fai, me... no, no, no, no, no, no, ma dove, no, no, no, no, dove no, può no, essere? Mia... Ah, l'ultimo, una volta l'ho visto prima. Mi sa che era lì. Dopo, no, noi facciamo un altro che gioco. lì. ma l'ultimo, mi sa che era lì. No, con un lupo. Quello del lutto e sono sulla montagna Volevi per far... portare allora ho un piano io lo cerco e mi faccio uccidere poi ve lo pingo e vi dico dov'è lo uccidete tutti da dietro di sboscare in area così nessuno muore e facciamo lo sconso Daisy almeno... io vengo con te oppure vai da sola però io faccio da cavia no, ok ciao <ride> ok ciao io faccio da cavia quindi è un po' difficile dovrebbe essere in queste zone ma secondo sì, me è tipo la beccato lì oh, l'hai trovato l'hai trovato l'hai trovato l'hai trovato l'hai trovato l'hai ucciso oh, campioni del mondo campioni del mondo Qui 28 corone 15 kill